Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi oggi vi spiego come trovare quest'altra pietra da forgiatura funera, quella bianca, visto che ho fatto un tutorial su come trovare le tre pietre e mi stavo domandando perché non fare anche il tutorial su come trovare l'ultima pietra quindi dovrebbe essere la quarta pietra e eh, quindi ragazzi dirigetevi qui in questo posto tanto ci arriverete sicuramente mi sembra che una volta ucciso Malite quello là, la belva, poi la belva, dove si trasforma in quell'essere con l'armatura tutta nera. E poi una volta ucciso vi porterà qui. Vabbè, questo è un seme d'oro se vi interessa, mi sono un po' divertito con questi. E niente, gi giù invece c'è il gargoyle. Quindi, se volete ammazzarlo, uccidetelo così per divertimento. Io prima l'ho ucciso e poi ho raccolto la pietra da forgiatura. è l'unico, cioè sembra l'ultimo sopravvissuto: eh, l'ultimo sopravvissuto, sì, l'ultimo sopravvissuto. L'ho portato qua all'angolino, l'ho affrontato. Quindi, sfido anche voi. Prima ammazzatelo e poi raccogliete la pietra. Oppure mandate avanti il video per capire dove si trova esattamente questa pietra eh. Ecco guardate bene questa parte eh. Tutte e due con poca vita Guardate là come ho schivato bene i suoi due colpi e l'ho ammazzato. Ok? Finisce. E un'altra cosa, se vi interessa questa chiave che ho appena trovato su questo cadavere, eh, prendetela, la maledizione qua. Eh, comunque la pietra si trova da questa parte. Questa, eccola qua. E eh, niente ragazzi, eh, poi un'altra cosa, non so come passare dall'altra parte sia sì, alla mia sinistra non so proprio come andare dall'altra parte quindi se c'è qualcuno che lo sa lo scriva nei commenti quindi se questo video ti è stato utilissimo io ti consiglio di iscriverti al canale e di lasciare un like ciao